Abbiamo dunque visto che un drive condiviso è cosa ben diversa da un semplice file condiviso o anche da una cartella condivisa. Un drive condiviso può essere definito come uno spazio dove vengono conservati tutti i file e tutte le cartelle che non sono di proprietà del singolo ma che diventano di proprietà dell'istituzione dell o dell'azienda stessa. Dove troviamo questi drive condivisi? Quando noi apriamo il nostro drive, nel nostro account istituzionale, i drive condivisi si troveranno in questa posizione a sinistra fra il mio drive e condivisi con me. Naturalmente, se noi non siamo parte, non facciamo parte di alcun drive condiviso perché non abbiamo la responsabilità. Eh, di farne parte e non vedremo questa voce, però in realtà i drive condivisi sono talmente importanti che sono presenti praticamente in, in tutti gli account istituzionali.